Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come trovare la nera fiamma e la lama della nera fiamma, ragazzi legatevi qui alla cella isolata dove sta um, Godric l'innestato, quindi legatevi qui, dobbiamo proseguire da questa parte perché dobbiamo prendere un breviario Anche se corri, questi ti prendono. Eccoci qua. In questa tipo di cantina. Questa cantina della bottega del vino. Qua. Mi raccomando. Dovete avere la chiave della spada di piede. Mi raccomando non scappare perché dobbiamo fare un'altra cosa poi. Eccolo qua. Il sigillo. Vabbè, se avete già un sigillo. Ed eccolo qua. Il breviario del Sacri Terma. Quindi per chi ha affrontato il Sacre Terma poi avremo i suoi stessi poteri quando incendiava la sua lama e quando ci lanciava quelle palle eh, della fiamma nera. Una volta fatto ragazzi ricatevi qui dobbiamo andare alla chiesa di voi dobbiamo parlare con la tartaruga gigante. Quindi la tartaruga gigante accetterà il nostro breviario e in cambio poi noi studieremo i suoi incantesimi. Poi mi raccomando seguitela la sua storia perché potrebbe anche servirvi per uh, fare le sue missioni. Ed eccoci qua. consiglio il breviario ed eccolo qua quindi offro il breviario del segretario ma studiamo gli incantesimi eccolo la nera fiamma e la lama della nera fiamma quindi ragazzi grazie per questa visione e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao